Buonasera a tutte e a tutti, e siamo qui per un'altra puntata di Vampire Telling, puntata speciale, sappiamo che molti di voi, insomma, ce la, se la godranno differita come già le nostre puntate precedenti. E grazie di nuovo a tutti per, per il seguito, insomma, siamo molto contenti del, dei numeri che hanno fatto fino adesso le nostre puntate, siamo felici che questo format vi piaccia e anche che ve lo godiate, insomma, con calma sul vostro divano, insomma. Eh, stasera abbiamo facciamo una puntata speciale eh, dedicata all'ARP, ossia al gioco di ruolo dal vivo. Eh, qui alla Loken Hill siamo grandi appassionati del gioco di ruolo dal vivo. Siamo, abbiamo una lunga tradizione di passeggiate in giro per il corso della città vestiti da vampiri, eh, alcune anche più eclatanti, con, <ride> con episodi sconvolgenti per il pubblico profano. Ma eh, adesso siamo. Siamo fatti più vecchi, quindi siamo anche più misurati nel nostro nel nostro, nel nostro metterci in costume. Eh, facciamo una puntata speciale sull'ARP perché eh, alcuni giorni fa è partito il Kickstarter di War of Ages. War of Ages è il manuale con cui eh, anche il mondo del gioco di loro al vivo, che è stato uno dei pilastri della crescita dei vampiri da Masquerade, eh, si aggiornerà alla quinta edizione. Eh, ne parleremo con eh, i, i ragazzi e ragazzi di Binance Studios, la società che sta sviluppando eh, questa, questo nuovo manuale e che a sua volta coordina tutto quanto il gioco organizzato dei l'arte del, di vampiri la masquerade e ne parleremo però eh, anche da un punto di vista possiamo dire tecnico nel senso che eh, tutti voi probabilmente conoscerete la, il classico meccanismo l'arte di vampiri classico carta sasso forbice eh, e anche le classiche dinamiche di vampiri quindi un po' come quelle del gioco, insomma, sono le discipline, si accumula potere, si accumula influenza politica e quant'altro. Eh, negli ultimi anni, però, eh, i l'ARP di Vampiri si sono sposati con una. hanno iniziato a sposarsi quantomeno con una tendenza eh, di game designer, il quale Nordic LARP, sono stati realizzati alcuni eventi di grande portata, molto molto belle anche visivamente, in location fantastiche, eh, in cui si sposavano appunto l'ambientazione, eh, i, i personaggi, il metablot di vampiri, e questo nuovo, eh, nuovo ormai è un, molto rodato in realtà, questo approccio al game design che è il Nordic Club eh, per esempio la la convenzione di Torz, quindi il, il momento catartico della, del, della nascita della Camarilla e del sabbat della sconfitta della rivolta anarchica, è stata rimessa in scena più volte dentro un sontuoso castello polacco, con un evento ad alto budget, con partecipanti in costume d'epoca. Eh, per guidarci un po' in, in questo mondo, eh, questa sera avremo chiaramente appunto, eh, tre rappresentanti di Van Studios, Ryan Autry, che è il CEO di Van Studios, Johanna Peterson che è stato eh, uno degli autori di, della, del tabletop, insomma del manu, dei manuali cartacei di, di, di Vampiri in Quinta Edizione e che è il principale autore di eh, War of Ages e eh, Gaia Fiorenza, che è anche lei una delle autrici di War of Ages e anche molto attiva come moderatrice e narratrice nella community online di Vampiri. Ma eh, prima di parlare con loro di questo nuovo prodotto, appunto faremo un piccolo viaggio all'interno del mondo dell'ARP e del Nordic LARP con quello che è eh, un esperto, insomma, di eccezione. L'abbiamo già avuto ospite del canale Twitch di Lockenville, eh, mi ha regalato l'esperienza di gioco di ruolo più appagante, gioco del vivo, ovviamente più appagante della mia carriera di giocatore. E ho quindi il piacere di presentarvi Alessandro Giovannucci della Chaos League. Alessandro sei qui con noi. Ecco che Ciao. ciao, grazie per l'invito, ciao a tutte e tutti che ci stanno seguendo, è un piacere essere qui per questa diretta che sembra proprio una bomba totale, quindi grazie mille <ride> per avermi invitato. Beh, <ride> grazie è, a te è... Ale. <ride> allora, entriamo subito nel vivo. LARP, Nordic LARP, il vecchio LARP di Vampiri, la morra, eh, questo nuovo approccio che poi il nuovo punto non è perché in realtà ero dato da tanti anni, aiutaci un po' a orientarci, di che si tratta quando parliamo di Nordic LARP? A cosa si tratta di Nordic LARP? Si tratta innanzitutto di parlare di un argomento un po' complicato, nel senso che è sfaccettato, è facile da giocare, è meno facile da definire. Un, um, eh, Jakon Sterros, che è un, eh, un importante studioso eh, di, di giochi a tutto tondo, quindi anche di LARP, ha fatto in una sua conferenza questa, questa battuta... Che è simpatica, ma è anche vera. Ovvero, eh, dice, il Nordicraft si può definire un po' come facevano i, nei processi puritani degli anni 50 in America contro la pornografia. Io non so definirla, ma quando la vedo la riconosco. questa disse un famoso giudice no, prima di condannare una pubblicazione ritenuta un scena. È un po' la stessa cosa. Quando lo fai, te ne accorgi, quando lo devi definire, ti. Ti perdi un po', vediamo di tirare un po' le fila, eh, di dare qualche principio. Ovviamente è la mia visione, dovuta alla frequentazione di questo mondo. Qualcun altro ne avrà di più, calzanti, di più complete. Prendiamoli come, come poi proprio. Una bitway allo Knutput, che è un po' proprio il pensatoio annuale del, del Nordic Club. Sì, sì, ne, ne parleremo appunto per... in questo ambiente. Vedremo anche esatto come com questa cosa è stata importante. Diciamo che ad oggi lo si tende a considerare più una scuola di pensiero e di game design che non proprio una corrente eh, vera e propria, come magari poteva essere alle origini. Nasce ovviamente nei paesi nordici, nei paesi scandinavi, quindi Finlandia, Norvegia, Danimarca ehm, e Svezia e, ed è forse un po' il primo LARP, il primo tipo di LARP che si autodefinisce rispetto ad altri, alla stessa epoca parliamo della metà, seconda metà degli anni 90, più o meno, quindi è la prima, il primo orizzonte culturale del mondo dell'arco che dice guardate noi esistiamo in questo modo, ci diamo questi più o meno, anche se labili, parametri e questa provenienza geografica. Quando ogni, ogni nazione aveva diciamo, la sua scuola nazionale fondamentalmente c'erano meno scambi, invece in Scandinavia è iniziato un po' questo, questo percorso, e quindi è più un approccio che un genere vero e proprio, non è... un non sono live horror o live fantasy, è un'idea un trasversale che può, questa di avere un approccio nordico, che può passare attraverso i generi, i setting, è forse più uno stile, ecco. Diciamo che si sviluppa appunto dalla seconda metà degli anni 90 e alcuni principi cardine... E proprio quelli basilari, il primo diciamo è l'immersione, termine che spesso è stato problematicizzato, è stato è difficile da capire, diciamo anche qui, quando lo fai te ne accorgi, ovvero l'essere dentro la storia, dentro il personaggio, dimenticarsi tra virgolette un po' della realtà che si è lasciata subito prima del gioco, intendiamo quello ecco come immersione, nell'art nordico lo si è specialmente quello delle origini poi vedremo che ha avuto un paio di fasi diciamo l'immersione si è cercata all'inizio con la scenografia andare magari in un vero villaggio abbandonato per, per simulare un villaggio anche in gioco o su una nave o in, in luoghi che potessero di per loro a aiutare il giocatore e le giocatrici a credere sempre di più di essere il proprio personaggio a immergersi, a indossarlo come un abito comodo quindi ovviamente questa immersione va anche nell'interpretazione quindi portare il proprio personaggio in tutto il suo percorso emotivo, in tutte le sfumature, cercando di, di non precludersi niente, di non dire questo in gioco non si può fare, non è adatto. Certo, poi si è sviluppata per fortuna anche una cultura della, della safety, della sicurezza, non è che tramite la scusa il personaggio si può fare qualsiasi cosa, eh, però diciamo che sono tutti strumenti che servono, quando usati bene, ad andare ancora di più nell'immersione. Anche il realismo, ovviamente, quindi cercare situazioni anche vicine alla propria vita e l'impatto emotivo anche era una cosa molto caratterizzante dell'art nordici più che il lato magari gamistico che invece viene da altre tradizioni e anche quella che viene detta l'illusione a 360 gradi no? appunto tutto questo creare questo mondo in modo anche collettivamente gli organizzatori danno il contesto ma tutti i giocatori e le giocatrici insieme lavorano per rendere l'esperienza sempre più immersiva, con il classico what you see is what you get, ovvero cercare di fare dal vero quello che, che, che viene fatto nella fiction, di farlo anche nella realtà, con il, proprio, con il proprio corpo. Questo si appoggia anche a un altro dei principi, che è quello di avere poche regole. E rispetto alle tradizioni coeve, il LARP nordico non aveva il manuale di regolamento, che era normalissimo in tanti altri LARP no? in giro per il mondo. Anche in, nella stessa Scandinavia, ovviamente, il Nordic LARP probabilmente non è il più diffuso dei generi, probabilmente sono di più le persone che, pur vivendo, questo è il paradosso, in paesi nordici non giocano con lo stile nordico, o almeno non quello che si intende, diciamo, però... E, e appunto questa tradizione inizia a dire ma se iniziamo a levare un po' di regole, a metterci al posto di queste regole, l'interpretazione, oppure magari delle regole però astratte che non per forza simulano la realtà, per cui hai quattro punti ferita alla gamba e sei incantesimi, magari mh, puoi fare l'incantesimo che vuoi tu, però devi sacrificare una cosa importante per te. Questo è un esempio banalissimo, ma capite bene che trasporta dal piano dei conti, della gestione matematica, il giro del personaggio viene trasferito sul piano dell'emotività. Devo distruggere il manufatto di mia madre, no? O magari nell'arco un po' più hardcore devo veramente distruggere un oggetto che magari per me, Alessandro, per me interprete, ha importanza nella vita vera, no? Si potrebbe anche giocare su questi piani. E, e poi anche un'altra cosa che caratterizzò... La scena nordica che adesso si è diffusa un po' ovunque è la presenza dei workshop e dei briefing, ovvero i giochi, i LARP venivano, venivano proposti in una maniera spesso innovativa o eh, più, che richiedeva magari più sforzo da parte dei partecipanti e in quel caso il workshop serviva a preparare il gioco prima, una, due, tre, cinque ore. Un giorno, a volte anche prima del gioco, ci si trovano tutti i partecipanti e si provano le tecniche, si, prova, si entra nel, nell'atmosfera, si fanno delle scene prima per arrivare preparati. E ugualmente il debriefing, per accompagnare il partecipante all'interno di un lungo cammino, magari anche emotivamente eh, che ti mette alla prova, eh, con il debriefing alla fine si cerca di sulle attività, quindi tutta questa idea che l'ARP sia anche uno strumento di riflessione è stata un po' fondante dello stile nordico, anche di altre culture. I paesi nordici si citano più spesso perché hanno fatto più di altri, questo è un dato di fatto: più documentazione. Hanno studiato quello che facevano e hanno trovato il modo di raccontarlo. Questa è stata. La chiave di volta, oltre al fatto che la materia di per sé erano, diciamo, erano giochi interessanti e pensieri innovativi, però si è trovato, hanno trovato il modo di farli circolare, prima all'interno della loro area geografica e poi sempre, sempre di più fuori. Questo ehm, riguarda l'aspetto della collaborazione, che è centrale anche nei giochi di matrice nordica, proprio nei LARP. Spesso non si vince in questi giochi, lo scopo è creare l'esperienza insieme adesso che mi sentite parlare alcuni diranno ma questo si fa anche da me certo non è, non è una prerogativa dei personaggi nordici diciamo che eh, l'art nordico l'ho messo forse più di altri sotto i riflettori quindi anzi non solo non si vince ma a volte si fallisce apposta no? il famoso play certo. to lose serve a dire io perderò il mio personaggio perderà ma io giocatore guadagnerò un'ottima esperienza perché magari quella scena certo. tragica mi, mi lascerà un, un impatto no? maggiore di diventare a tutti i costi il leader della situazione ma magari facendolo in maniere poco, poco interessanti. Anche i segreti, per esempio, no? un esempio che si fa sempre, eh, un, un vecchio motto del Nordic Larp: è i segreti sono solo verità che aspettano di essere dette, perché prima o poi le si diranno, ovvero ha senso mettere in gioco tutto, ha senso sviluppare la storia. La storia e l'esperienza hanno la precedenza su qualsiasi cosa, anche sulla finzione in gioco, che deve sottostare alla fine all'esperienza di chi partecipa. Per cui questo è un altro punto. E l'ultimo punto sul quale eh, così vi, vi, vi, vi racconto ancora qualcosa è la visione artistica. Questa è anche una prerogativa abbastanza importante dell'ARP nordico. Ovviamente non è vero per tutti gli autori e le autrici, però per molti sì. L'ARP è stato inteso, specie all'inizio, proprio alla fine degli anni 90, come prodotti artistici veri e propri, come uno spettacolo teatrale, come un film al cinema, come un romanzo. Ehm, perché? Perché spesso hanno trattato anche temi profondi, personali, politici, hanno messo in scena per la prima volta argomenti con i quali normalmente non si aveva a che fare nel mondo dell'ARP. Si è affrontato il tema della malattia, dei campi di prigionia, delle scelte difficili di un individuo nella sua vita, drammi familiari, anche cose più allegre, ma diciamo sempre con un, un, un focus particolare su temi che avremmo potuto trovare anche in un film d'autore, per fare un esempio un po' semplice, e quindi questo ha portato anche a maggiore ricerca ricerca, produzione di saggi L'ARP che vengono ehm, finanziati con fondi pubblici Quelli destinati alla cultura ospitati in gallerie d'arte Vengono scritti manifesti Io mh, sto facendo un, una mia ricerca personale Ho trovato fino adesso 29 manifesti eh, sull'ARP in, in 20 anni È una cosa che poche, pochi altri linguaggi hanno fatto Perché c'era questo entusiasmo Anche perché contate quando parliamo di Nordic Clark parliamo appunto di una cosa che ha poco più di vent'anni, quindi relativamente giovane tutti i pionieri sono ancora vivi uno, Johanna Peterson, lo avete qui eh, oggi e, e quindi questo ha portato poi anche alle, alle conferenze, per esempio l'Ocnutebun, che è questa conferenza che ogni anno cambia uno di questi quattro paesi scandinavi, è un momento di incontro ormai mondiale, non solo per, per, per, per gli scandinavi, che porta a incontrarsi, a collaborare, a condividere, a fare l'ARP insieme, a scrivere teoria, a fare workshop, e quindi questo... Alimenta sempre di più questo giro che, alla fine, produce di persone che produce anche l'ARP e che questi LARP li riporta in quel, in quel, in quel settore. Infatti, adesso si dice Nordic LARP non è più un'etichetta geografica per chi sono LARP ispirati a questa tradizione anche in Spagna, in Germania, in Italia, e mh, per questo si dice in una maniera volutamente scherzosa e circolare, mm -hmm. eh, come definizione, è l'ARP nordico, tutto ciò che è influenzato dal Nordic LARP e che una volta fatto influenza il Nordic LARP, no? <ride> è, è un paradosso, però fa capire come... <ride> un sistema che si che... alimenta di continuo. Esattamente, creano questo humus e poi ne approfittano e poi lo ricreano e così all'infinito. Ci sono state anche delle accuse, ovviamente, non è tutto, tutto sempre luminoso, il Nordic LARP è stato tra virgolette accusato anche di essere un brand, no? Dire tu fai il tuo LARP, non conta come sia fatto se metterai l'etichetta Nordic qualcuno ci, ti presterà orecchio e quindi può essere un modo, no? Questo succede in tutti Vabbè, i campi, anche nel gioco di ruolo da tavolo, no? In, in vale parte, per qualsiasi prodotto umano, direi insomma... Eh... In parte è stato anche vero, per carità, questo è successo secondo me anche perché il Nordic Club, appunto, ha avuto questa gestazione molto tra di loro tra il 97-98 e, e diciamo la decade successiva, poi nei primi anni 2000, nei primi anni del 2010, 2012, 2013, prima c'è stato Dragon Bane che è stato. Un grande LARP ancora fantasy, eh, però con questa ispirazione appunto a creare un'atmosfera, a ricreare la vita di un villaggio, eh, che è stata una cooperazione internazionale ad ampio spettro, c'erano persone un po' da, le, da tutti i paesi, è stato un po' il primo colpo, anche perché a, appunto ebbe dei, dei finanziamenti pubblici. Poi eh, nel 2013-14 è stato Monitor Celestra, che è stato un altro LARP molto importante, ambientazione Battlestar Galattica, quindi ha avuto molto richiamo, e lo hanno giocato in un vero incrociatore dell'esercito, ormeggiato nel Molo se non ricordo male di, non mi ricordo di quale città svedese adesso e quindi ehm, diciamo la, quello che oggi si chiama Blockbuster LARP i, no, con, che è una definizione che non piace a nessuno Serena si non è non appena commossa eh, al, al, al tuo racconto dell'arte Battlestar Galactica <ride> eh, mica male. Io l'ho persi per poco, Mannaggia, eh, non, non credo che si rifarà. E, e quindi il, eh, come dire, questi eventi che avevano un grosso budget, un grande numero di, di, di, di giocatori, un richiamo molto popolare, mi verrebbe da dire, eh, però poi un approccio molto. Ehm, Nordico, che è un po' quello che sta succedendo secondo me con War of Ages, ovvero l'IP è famosa ed è amatissima, poi però all'interno di quella cosa ci si può ritagliare anche una, una, un, una cosa che ha un proprio senso, che non è per forza certo. solo più generalista a quel punto, anche collegio Wizard è stato molto importante, un larp a tema Harry Potter in questo grandissimo castello, anche quello è andato sulla BBC, ha avuto un Kickstarter molto famoso, Convention of Thorns, quello che citavi tu all'inizio, no? Che, che, quindi diciamo a un certo punto il blockbuster e il Nordic sono stati un po' sono andati di pari passo, okay? si è cercata un po' questa via e quindi ovviamente la cosa ha portato anche un interesse ehm, commerciale certo. di stampa e quindi anche poi delle critiche ma soprattutto, e questo è stato molto interessante, un'autoriflessione da parte della comunità. Eh, che ha una, una, una, forse questa è la cosa più importante, ha una forte autocoscienza, autoconsapevolezza, cioè chi ne fa parte sa di farne parte e sa che i propri atti in un modo o nell'altro ricadranno più o meno in, quel, ehm, in quella scena e saranno giudicati bene o male, ma questo senso comunitario devo dire che c'è ancora, al netto delle eventuali individualità ovviamente, però Diciamo questo per riassumere, quindi diciamo un LARP che punta molto sull'immersione, sull'emotività, sull'affrontare temi un po' di tutti i tipi e renderli più vicini a un'esperienza che invece del classico gioco che tutti facciamo che a tutti piace e da quale veniamo in cui si vince magari no? anche se si dice nel gioco ruolo non si vince in alcuni giochi di fatto si vince sarebbe il caso anche di dire all'arte si vince all'arte si vince beh come dire è difficile mentire quando tu hai fatto il, il principe, principe vuol dire che hai vinto S eh, se io e te ci sconci è, è vero però vuol dire la sensazione umana è difficile da mettere a tacere se io e te ci S vediamo sì. nel bosco con due spade e tu vai giù come è facile a non dirmi che ho vinto no? Certo, in qualche certo. modo certo. e... L'idea invece di questi altri eventi, come anche questo manuale di cui parlerete, è faremo una sfida, ma mettiamo da parte il fatto che si vinca o si perda. E vediamo quanto la sfida possa essere un punto su cui fare uno zoom e vedere tutti i sentimenti umani, o in questo caso anche sovrumani, che si agitano in una vicenda che ha valore per sé, che ha valore poi emotivamente... In me come persona spesso si parla, e con questo concludo, dell'aspetto trasformativo di questo tipo di giochi, di questo tipo di LARP, perché appunto provare emozioni, essere nei panni degli altri in maniera così intensa, eh, in un qualche modo toccano anche la persona. Adesso non è detto che io divento un'altra persona se gioco un LARP, ma sicuramente... Guadagno un punto di vista diverso ecco, per qualche giorno e magari me lo porto dietro, magari no, però è, un, è sicuramente un invito. È che forse, volendo concludere proprio il Nordic Lark, forse è un invito eh, che forse è il caso ogni tanto di, di cogliere eh, questo, una mano tesa. Questo è molto appropriato perché sappiamo che il mito ci, ci racconta che un vampiro può entrare in casa tua solo se invitato. e Quindi direi di eh, invitare appunto a Nordic Clark a entrare nella nostra riflessione. Grazie davvero, Ale, perché Grazie. ci hai dato davvero degli spunti molto interessanti. Io sono ancora, onestamente, ancora più interessato adesso a, ehm, a parlare con i nostri altri ospiti. Resta con noi, e ovviamente, dato che sei l'esperto in discusso sul tema, se vuoi fare anche tu qualche domanda, ne sicuramente la discussione del ragionamento molto volentieri um, fino a una certa ora perché poi ho, sì, sì. ho dei vampiri qui da nutrire sono molto piccoli <ride> sangue debole. allora um, so thank you everyone thank you ryan thank you Joanna, thank you Gaia, thank you for being here. Uh, grazie di essere qui um, I, I will start with uh, some some questions questions uh, the the Studios. So I would like to ask Ryan, to, uh, who is the CEO uh, of uh, Binance Studios, to tell us something about uh, this, um, this creative group and, uh, and also its reach, because you are basically you are now coordinating uh, the efforts of the whole vampire LARP community uh, around the United States, but more in general around the globe. So uh, tell us how Uh, the, the LARP community has reorganized around uh, Benite, uh, the Binite Studios from transitioning from uh, Binite Society. And, uh, well, how have we come here? So, so how, how it has uh, grown and where it is heading? Adesso abbiamo chiesto a Ryan di raccontarci un po' eh, come è nata e si è sviluppata la Banite Studios, che è appunto l'azienda che eh, sta producendo adesso questo manuale per eh, l'ARP di vampiri, ma eh, quinta edizione, ma aveva già eh, all'attivo numerosi prodotti riguardanti i, i l'ARP eh, anche per. Diciamo, il v 20 o in generale per la comunità di, di larper di vampiri e che appunto coordina un po' tutto quanto questo movimento di larper a livello statunitense ma ha reso i conti anche mondiale thank you ryan for being here so uh, the floor is yours hey well thank you so much for having me um, if i recall your uh, questions uh correctly i think it started with kind of how is uh, Binance 2 is organized and kind of what where do we fit in in the whole ecosystem of vampire and all that yeah. um, the the easiest answer is that we are the officially licensed publisher of live action role playing uh, books for the world of darkness um, the company was initially founded in 2013 uh, with a different management team um, my team took over just about two years ago Uh, this month, um, where I see kind of the LARP community of, of Vampire going from here, um, you know, I can only say what I've seen so far. And what I've seen is a, a tremendous growth uh, since we reengaged, um, you know, even just kind of counting some simple metrics of our social media followers and the success of, of LARP products. Um, you know, just it's growing tremendously, and my hope is that the War of Ages, uh, which we're launching with this Kickstarter, uh, will represent an avenue for a whole lot more people to get involved uh, with Vampire LARPing. And the reason I say that is because uh, I think the less rules-intensive, presentation of Nordic style live action play and the more collaborative focus of it uh, will be a much smaller hurdle for new people to pick up and, and jump into, you know, as opposed to, uh, you know, kind of our current system, which is very mechanics heavy. Um, I think it's just, it's simply, goes without saying that if you make something easier, more people will do it. And that if you make something uh, more difficult, fewer will do it, you know. One could say that the, the, the greatest downfall of Vampire Warp, at least from an MET Mind's Eye Theater standpoint, uh, has been uh, that, you know, we, we ask a new player to sit down and, and read a combined set of rule books that's longer than Anna Karina, uh, just to get a seat at the table um with war of ages we hope to take a different approach and by doing so you know with a wider net bring more people to it perfect thank you um, allora quindi uh, la banalite studios è, è nata uh, ormai da alcuni anni uh, prima aveva una differente gestione questo l'attuale gruppo di lavoro che la gestisce uh, si è insediato un paio di anni fa ed è um, il soggetto che gestisce proprio la licenza di tutto quanto il mondo eterno per quanto riguarda il Larp eh, ha già fatto appunto eh diversi prodotti, eh, quello che ha visto comunque, quello che vede rispetto alla community è che c'è stato in questi ultimi anni, da quando c'è stato questo anche questo rilancio dell'attività della Benet della Studios, un forte una forte crescita del seguito, una forte un forte interesse e anche una forte proprio crescita del numero dei giocatori, del numero di persone interessate. Da questo punto di vista, Vegis è una scommessa proprio perché eh, rispetto a è una scommessa sul futuro, perché rispetto al il modo in cui tutti noi siamo un po' abituati a giocare ad amare l'ARP, che è, spesso richiede appunto, come diceva prima anche sa un, un libro delle regole, oppure comunque parecchio materiale un po' da, da assorbire, da metabolizzare prima anche solo di iniziare a giocare, eh, passare ad un approccio Nordic LARP, integrare un approccio Nordic LARP, permette di: eh, di rendere le cose più semplici, più accessibili e quindi anche di eh, venire incontro ai nuovi giocatori, a eh, tutta quella leva di, eh, di giocatori che magari invece potrebbero essere in qualche modo anche un po' allontanati o ostacolati da un sistema troppo ponderoso. Uh, adesso chiederò a Ryan qualche invece qualche informazione insomma su come eh, su come hanno vissuto questi due anni insomma di stop forzato noi per dire allora ci siamo impegnati a portare avanti la tradizione di LARP quantomeno la fa con la nostra conventione annuale peraltro gli ultimi che abbiamo fatto erano tutti quanti anche il tema V5 però sicuramente non è stato facile mandare avanti il mondo dell'ARP in questi anni uh, sentiamo come la Banite Studios ha supportato i propri giocatori e come eh, ha tenuto insomma un po viva la fiamma so ryan uh, another question for you uh it's been a a couple of tough years for the, um, the larp world we managed to at least to keep some uh, larps alive at our yearly convention but of course in uh, this uh, covid period it has been uh, really difficult to keep the larp community together engaged and active uh, how have you approached this as uh, by night studios uh, in uh, these two years what have you um, worked on to keep the community active and cohesive so we had a essentially a, a three-pronged approach. The first is that we, we didn't stop uh, any of our production. You know, we kept uh, at it to release new material, uh, which it's always been my assumption that releasing new material brings excitement to the game, um, especially for the Mind's Eye Theater kind of section. Um, the second is that we launched uh, kind of a big pivot and focus on how to uh transition to play the game virtually um and now there's you know uh many hundreds of uh games out there that have a, a discord or a text -based uh text-based component most of them using a uh, a bot that allows them to simulate the resolution method of minds eye theater LARPs um by just throwing a random rock paper scissors test and then you know someone else can do it it's very simple it's very easy and it kind of lets you engage in the game uh, a way that's you know somewhat different than traditional larp but but still has a lot of the aspects and that that helped ke keep some of the communities together uh and then finally we, we hosted a series of uh round table uh discussions uh with the um uh probably the most engaged most active uh troop storytellers uh, across uh, the United States and beyond uh in order to start sharing best practices and, and preparing everybody to relaunch in the in the wake of the pandemic wonderful and we can't wait to resume our larp campaigns um, la benet studios per rispondere appunto a questa emergenza covid si è mossa su uh, tre uh, Versanti. Il primo chiaramente è quello di non fermarsi, di continuare a pensare a nuovi prodotti, a nuovi eh, materiali di supporto alla community al gioco per tenerla comunque legata all'idea insomma, che saremmo tornati a giocare. Eh, effettivamente hanno anche lanciato proprio poco prima di War of Ages, proprio un altro eh, Kickstarter per... Eh, per upgradare, per aggiornare tutto quanto il loro sistema di regolamento per il classico manzai Theater, eh, hanno anche, però, eh, tenuto assieme la community, proprio da un punto di vista di confronto e di discussione, con delle tavole rotonde, con ehm, l'harper molto, molto affermati, con l'HARPER molto, molto dentro, insomma, molto, molto noti, che eh, hanno tenuto assieme la comunità, dialogato e portato avanti un confronto, una discussione sulle migliori tecniche, e i migliori strumenti per impostare i propri LARP, e poi, aspetto che poi approfondiremo con Gaia, c'è stato anche eh, un, un passaggio molto interessante comunque al formato virtuale, da Discord a altri strumenti, altri strumenti testuali, eh, tanti LARP hanno comunque eh, mandato avanti la loro, la loro storia, il loro gioco, eh, tramite strumenti online ha seguito proprio questo aspetto all'interno del lo segue normalmente all'interno della community di vampiri l'ha seguito anche per War of quindi Quindi, poi ci reguaglierà su questo thank you ryan uh, I will lend the microphone the microphone to Johanna who is the, uh, the author of uh, one of the world of, uh, of ages he, he is also one of the minds behind the new creative direction of the fifth edition of Vampire the Masquerade Johanna Pedersen è un uh, Designer, un designer, un larp designer molto affermato, molto noto, è l'autore principale di War of Ages, ma è anche una delle menti dietro, menti di, di creative, dietro alla direzione del, del mondo di tenebra, eh, della quinta edizione del mondo di tenebra e di vampiri. Uh, so, Ivana, first question that I would like to ask you. Um, Our, uh larp larps uh, larp campaigns are usually heavy political they span uh, maybe for years uh, all things that uh, create a huge engagement and also uh, a huge expectation uh, let's say of uh, leveling up the players in the war of ages we are uh, moving to a new kind of approach Uh, an approach derived from Nordic larp, as we said, an approach which is based on uh, creating a good shared story. If I have interpreted correctly what Alessandro has uh, told us before. So, tell us about this project, tell us about War of Ages and what it means for uh, the vampire LARP experience. Quindi abbiamo chiesto a Rivana di raccontarci che cosa significa insomma uh, War of Ages, come cambia rispetto alle nostre aspettative classiche di questa nostra classica LARP Camarilla in cui ci scontriamo per il potere accumuliamo discipline eh, rispetto invece appunto a un formato in cui andiamo a costruire una storia più condivisa. Uh, so, Joanna, the floor is yours and thank you again for being here. Ok, thank you. So, yeah, just first like what the War of Ages is, is, a, is about, because I think there are a few different kind of like uh, components to, to different lab experiences, And if we look at something like a classic uh, Mind's Eye Theater LARP, like a Vampire Chronicle LARP that uses those uh, rule mechanics, I think we can say that one, one area of that is, uh, is game mechanics, like how, how, how it is built. And another area is uh, like uh, production, uh, player experience, uh, what the narratives are. And War of Ages is focused on the second thing, like this is the thing we're looking at. But uh, this does not mean that every... every vampire larp thing in the future or every release from bainite studios is going to be uh, this kind of more nordic style but personally i think that this kind of approach is useful when you think about production when you think about the stories how to use the world of uh, a vampire i think it's useful whether the game is run on like uh, mind's eye theater or whether it's run on a more nordic style uh, One of the characteristics of the Nordic style is that it's very, like, event-based. It's, it's not chronicle-based, it's event-based. So there is one, one, uh, one event, and it starts, and it ends, and that's it. But of course, like, uh, because Nordic cult larp culture is, there's variety in the field, there's a lot of different types of, uh, types of, types of larp. So there's also, like, for example, I know one uh, LARP campaign or Vampire LARP campaign that's been running in uh, Sweden for a very long time, and uh, also I myself started LARPing a long time ago in the 90s in, in, a, in a Vampire Chronicle. So in this sense, uh, while, while Chronicle play is not, is not typical of Nordic LARP, it's also not totally unknown <laughs> to Nordic LARP. The bridges have already been built in, uh, in that sense. You also mentioned character progression like xp <laughs> and i think yeah. that that pay, pays really that that opens up like a huge discussion about yeah. why yeah. why we play and what, what what do we want to get out of it and what kind of experiences we're looking for because uh, i i as a player not necessarily as, as a large player but as just as a person who plays games I'm always totally suckered by points. <laughs> Every time you can get a point for something, I'm like, I need to do that thing immediately, like in video games or mobile games or whatever. But in, uh, in Nordic LARP-style games typically we Try to avoid <laughs> motivating by points. And the reason is that uh, often kind of the success of your character is not the primary motivation to play. The primary motivation is to play in cool scenes, to have uh, big emotions and a lot of drama and stuff like that. That's the thing that makes you happy. And I was kind of thinking about a very classic vampire goal becoming the prince of the city? Do you want to be the prince of the city? And I think in a lot of classic vampire campaigns, the answer is yes. But in a more Nordic style, you think that, personally, I would say mm, not really. And the reason is that in a very collaborative game, the prince also, you want to be responsible to the other players e se si play a character with authority in a very collaborative game it means that you have to think okay how will my play affect everybody else and the more power your character has the more re responsibility you have as a player to making sure that everybody is having fun and if you are at the very top if you are the prince then you have the biggest amount of this meta concerns <laughs> about everybody's well-being and obviously it's great if who is the prince who plays that character plays it like that because it makes it a lot better for everybody but also like sometimes as a player you think like maybe i'm happy playing a neonate over here <laughs> having my own <laughs> little things without all that responsibility okay joanna uh, ci dice che um, il, chiaramente il, il modo con cui tradizionalmente si intende il um, Nordic LARP è molto basato sugli eventi, eh, molto più da one shot, insomma, di solito, eh, anche se in realtà ci sono diversi esempi di cronache basate su Nordic Clark, tra cui quella con cui ho iniziato a giocare dal Viva Vampiri, che eh, sono basate su Nordic Clark, ma che hanno comunque una serialità. Eh, quindi, da questo punto di vista, insomma, eh, stiamo da, stanno dando ai nostri amici una sistematizzata a un... A un fenomeno a un movimento che era già presente. Quindi, da questo punto di vista, Vorovegis sicuramente eh, sarà un prodotto che permetterà di portare l'ottica eh, e gli strumenti a Nordic Larp in anche una prospettiva di campagna, non soltanto di one shot. Chiaramente una cosa che cambia molto è il modo con cui ci si approccia al gioco. Eh, al di là insomma, della, della bellezza di, che può avere una campagna tradizionale, acquisire nuovi poteri, acquisire punti eh, di esperienza e utilizzarli per far crescere un nuovo personaggio, eh, nel Nordic Clarp il focus si sposta sull'appunto tipo di storia che stiamo raccontando tutti insieme, e questo ha un impatto eh, molto particolare e anche molto interessante sui classici obiettivi per cui si gioca un principe. Eh, il principe di solito, quando si inizia a giocare una campagna di vampiri, molto spesso mm -hmm. ha un bel bersaglio sulla testa ed è. Eh, e, eh, è un po' sia il premio più ambito sia la posizione più pericolosa eh, da questo punto di vista in un LARP nordic eh, non sempre eh, diventare principe è un obiettivo così ambito e soprattutto chi diventa principe per dire dovrebbe rendersi conto che eh, e non solo chi diventa principe ma chi in generale riveste una posizione di responsabilità all'interno della gerarchia di gioco diciamo dovrebbe sempre rendersi conto eh, se stiamo giocando con un approccio nordic che il, il modo con cui una persona con potere all'interno del gioco gioca condiziona il modo con cui tutti quanti i giocatori eh, possono divertirsi il loro tipo di esperienza e quindi insomma una respons responsabilità molto più grande che gestire i diritti di caccia insomma significa che essere principe è effettivamente un modo con cui eh, tu vai a condizionare il gioco e tutti quanti e questo insomma ragazzi è effettivamente se ci pensiamo cioè, non dovrebbe essere una cosa così strana eh, però forse è una cosa che spesso nella foga del gioco eh, ci passa per la mente, effettivamente chi ha una posizione di potere dentro un LARP eh, ha il potenziale, anche soltanto mettendosi avanti una porta, dicendo tu non puoi entrare, di bloccare interi filoni di gioco e interi giocatori. Da questo punto di vista il focus appunto del Nordic LARP non è tanto la vittoria, ottenere l'obiettivo appunto, ma insieme capire in che modo da quella scena potrebbe venire fuori qualcosa di soddisfacente per tutti quanti i giocatori. E quindi questo, insomma, eh, come ci diceva anche prima Alessandro, sarà sicuramente un'innovazione um, un nel modo in cui concepiamo un po' le nostre cronache e eh, appunto sono molto curioso di vederla, tra virgolette, su strada. Uh, so, Johanna... Uh, Can you uh, tell us something about uh, the way in which you are incorporating new elements from uh, V5, from the prominence of anarchs to the, um, the focus on um, the more, let's say, multicultural streak of the vampire society, the Ashira or, um, or the cults. There is a huge focus on cults and uh, religions in, uh, in V5. How are these experiences going to be incorporated into World of Ages and how How can we uh, bring them interestingly into a non-typical camarilla campaign i mean uh, how can we frame uh, how nordic larp can help us frame an interesting anarch or uh, cultic or um, not this or oh, bizarre mystic uh, or street level uh campaign or event which is uh, different enough from our classical camarilla elysium based uh, campaign and still engaging and uh vampiric enough. Uh, it kind of is already in the title, the War, war of Ages, because one of the things that uh, you can see just kind of, that was reframed in, in V5 is, is, is that uh, the War of Ages, the conflict between the young and the old, like that's very, very classic vampire stuff, like you can, uh, look at the back of the very first edition of vampire the masquerade and it's right there on the back cover it's it's very classic but at the same time like uh, in older vampire books there was a kind of a wider there was the sabbat and uh, all of these other things while in v5 the focus is back like very sharply in this uh young and the old camarilla and anarchs and uh i think that when you make larp when you are a LARP designer one of the things that's a wonderful thing in a setting and a as a vampire is setting is that if it provides uh, stories or potentials already built into it and vampire is great for that for example like if you put in just something extremely basic let's say here's a room and in the room we have a bruja and a toreador you can see that something starts happening immediately and this is great because it means that the When you organize a LARP, you have less work to do. <laughs> It makes <laughs> yeah. your life easier to have those things. And the best conflict of this sort in of vampire is the war of ages, the young, the old. Uh, young, young vampires who want to just to survive, or who want more power, or who are ambitious and who want uh, like a bigger piece of the pie, and old vampires who want to guard their privileges jealously and keep everybody else down and that uh, fight is because it's impossible to resolve there's no peace in this fight there's no peace so it means that it because it it's an it's an ever everlasting engine of uh, stuff that can happen in a larp and that's why it's the focus of the book also and you also mentioned some of the other kind of things that appear in the fifth edition uh, personally i really like the the religious new ideas the cults Uh, uh like i think it was one of the new books was called cults of the blood gods yeah that is great stuff for larp because one of these things that comes with uh, like you know, i think that stuff is almost better for larp than it is for tabletop role playing games because in a role playing game there's a ritual of a blood god as sure it can be great but in larp you can really do that you can play <laughs> it out the whole ceremony everything <laughs> And I think you can make a really cool LARP scene out of something like that. It can be super impressive when you can really, really make the scenography and uh, have everybody do their roles and, uh, and, and so on. And rituals in general work wonderfully in LARP. And uh, having, having this kind of a new setting element or more prominent setting element in there that facilitates making those is very helpful. Ok, um, ho chiesto appunto a Ioanna in che modo il, um, questo, questo, questo, nuovo, uh, questo nuovo approccio, questo nuovo, anche questa nuova ambientazione uh, si sposeranno, quindi in che modo il nord di ci aiuta a uh, portare avanti delle, delle cronache più uh, in sincrono con l'ambientazione della quinta edizione, con la prominenza degli anarchici, la loro crescita di importanza, piuttosto che anche elementi un po' più multiculturali come gli Ascira che sono i vampiri di... Religione islamica, piuttosto che tutti quanti i culti che sono stati introdotti nelle, negli ultimi manuali che l'ONICS x ha realizzato, eh, come cazzo The Blood Gods, che stiamo aspettando con, con ansia anche qui, ehm, introdotto in italiano. Ioana eh, dice che comunque, diciamo, l'elemento centrale e che si sposa molto bene con la interpretazione Nordic Clark, comunque è la ehm, cosiddetta quello che dà il nome al manuale, The War of Ages, quindi la guerra tra i neonati e gli anziani, l'insoddisfazione dei neonati che si confrontano tra loro su quello che gli viene chiesto di fare, su come, cosa vengono obbligati a fare e piuttosto che il privilegio dei, eh, degli anziani che continuano a. a di ingozzarsi, insomma, dei loro titoli, dei loro poteri. E eh, da questo punto di vista, chiaramente, anche tutto quanto questo focus ulteriore che c'è su ehm, strani rituali, strani, strani culti, mi, mi, mi, misterici e quant'altro, si sposa chiaramente molto bene con un'ottica di un gioco che è molto più narrativo, molto più, come ci diceva anche prima Alessandro, basato su, proprio anche su quello che vedi, quello che è, sulla scenografia, sulla location, perché chiaramente anche tutta quanta è, questa enfasi da un lato sull'introspezione, perché parliamo appunto Uh, di eh, riquentazione a un focus molto personale, il tuo rapporto con la bestia, il tuo rapporto con i mortali, ma poi c'è anche questo elemento della fede, tutto questo elemento della propria teorità si sposa molto bene con un ARP basato su uh, un approccio narrativo condiviso. Ok, uh, last question before um, ending the microphone to Gaia. Um, let's talk a, a bit about uh, systems. Uh, so we know that Nordic LARP is a uh, system light, we know that uh, uh, it tries to foster cooperation in uh, creating uh, um, a shared narrative. Can you tell us a bit about how this is uh, concretely done in game? We have a question for you, Anna, about how Nordic LARP enters in game, how these systems of narration condivisions divent, in the way we play? Yeah, uh, that is a challenge. That is a challenge because some things in vampire are easy, easy to do and some things are very hard to do when you have this Nordic LARP aesthetics. I think when uh, Alessandro was explaining Nordic LARP, one of the I don't speak Italian, but I did notice the phrase, uh, What you see is what you get. Yep. And uh, So let's look at disciplines. Let's say uh presence, yep. dread gaze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 even just the celerity yeah that does not work at all <laughs> so what what we usually have done in the past and, and this is kind of the basis is to heavily focus on the stuff that works mm -hmm. just focus on the stuff that works so you can assume that uh, these are not the only vampire stories possible in this world but the stuff that we do in the larp is very much focused on uh, on the things that you can do Without like uh needing to have special effects. And there's <laughs> yes. one concept in Vampire that is lovely because it really helps with this, and it is the masquerade. Because when you say that, okay, here in the LARP, all these characters yeah. want to follow the masquerade, so that's why we conveniently only use things that uh Uh, don't require special effects that would break the masquerade- and also be impossible for us to actually produce. <laughs> so, so you can do these things, but of course, like, like I think like Nordic LARP is great- for doing some stuff, but it also creates some very obvious limitations. And here we have one of the limitations. Like let's say that I want to have a LARP character who has uh, five dots of celerity. That, that does not work. I have to play another kind of Vampire LARP to, to get that. And I think that's a great demonstration of why it's good to have different kinds of Vampire LARP. Because then uh, one type of Vampire LARP is good for one thing in Vampire, and another type, let's say Nordic type, is good for something else. And then together, this can provide all different types of Vampire experiences that have variety, and that are interesting in different ways, and that do different things well. I have a couple of practical examples of how mm. in Nordic style vampire, these things have been done in the past. And these are very specific examples because uh, often the thing that works best is very low power, where you look at some very basic discipline effects and see if you can do those in an unobtrusive, very effective, cool way. Uh, one thing that uh, my fellow designer bjarke peders and invented for the end of the line larp and that has been used in other places since is the really really mechanic and the way this works is that if i'm using like a presence power for example i look my target in the eyes and i say um you really really like me okay. and that's like uh entrancement and i ha i have a come like a couple of phrases that I can use and those are the specific ones that represent the power. And then if you can code something as a as a social really really phrase, then it's a usable power. <laughs> <laughs> and you can do this with some surprising things like uh like you can do some animalism. For example, you really really feel the beast so so you, you you can do you can do some things and then the other player knows aha power has been used because of the really really and then they know how to play it uh, appropriately and there's kind of a philosophy behind this which is that on one hand the powers always work there's no defense zero defense but on the other hand uh like when you when as a player when you do that you are kind of inviting the Your target, you're not trying to coerce them into doing anything, you're inviting them to do something fun with you in the scene. So it's up to the victim to decide how they want to play it. Let's okay. say that dread gaze they can play it by that they freeze with fear and don't do anything, or they run away screaming, or they do something else. Like it's all the victim decides how the effect is to be played, and that kind of uh, compensates for the fact that, yeah, uh, of that that that there is no defense. Uh and, and of course I mean this works best when people are not trying to win the larp and when more about like a, because this kind of starts falling apart if somebody is trying to win the larp. Uh, but yeah and then another example that uh was quite fun I encountered this as a player I was playing in a Swedish vampire game and I was playing uh, like a bruja character like uh, like a very stupid character like a violent violent idiot type and uh and then there was a Malkavian character and they had a, a mechanism for a dementation uh, uh, like a, which in V5 would be like a dominate effect but about uh, and, and the way it worked was that uh, it was about heightening or suppressing emotions and there was a simple hand signal so the Malkavian looks me in the eye and then they do this so lifting the hand, just like this, uh -huh. so that means emotions go up, I get more okay. emotional, and then they do like a down, down, that means emotions go down, and there was a scene I was involved in where there was a Malkavian who was interested in uh, i think fucking with me, <laughs> just uh, toying around. And what she did was she kept doing this, going up and down and up and down and up and down. <laughs> and it, it, was quite, uh, it was quite kind of it was challenging, but also fun to just go like, really just, oh, I'm going to play this, I, okay, I have to go like emotional, suppressed, emotional, suppressed. And the, <laughs> and the effect was very, very, very kind of elegant. Very elegant, yeah. that it was very effectively communicated in LARP, this simple uh, discipline power effect. And it was very playable. I found that even though she was using it in a complicated way, I could read it perfectly and I knew how, to, how, how I'm supposed to be responding to, to all, all of this. So those are a couple of examples of the kind of things that can be made to work. And the stuff that has to to work is like Visistude level 5. <laughs> <laughs> uh, this, this brings to my mind um, a, joking, a jokingly episode that uh, happened in our chronicle. So we had um, the prince of our city who was a torridor neonate, he, he barely had um, enchantment of presence, the third level of presence, but he was so charismatic that at one point he was um, railing against some ambassadors and basically all the players there were convinced they had majesty and one of, uh, of them uh, told the ambassador, Ni, Ni, he's using majesty, then you know this? Said, oh, sorry, sorry. <laughs> No, il nostro Nordic Klarp moment, uh, uh, non ok, ma well, molto really interessante. Okay, Ioanna um, ci ha appena spiegato un po' qual è la filosofia uh, operativa dietro al Nordic club Come si uh, come si svolge un po', un po una scena Nordic club e come eh, che tipo di gioco può essere portato avanti con il Nordic Nordiclarp? Chiaramente è più difficile, forse anche impossibile, in certi casi, eh, non lo so, usare il Cistudina 5 e diventare una pozza di sangue se movente. perché eh, come ci diceva prima Alessandro, eh, nel Nordic è what you see is what you get, quindi si cerca di eh, mantenere un'immersione, di non far immaginare ai giocatori qualcosa che non c'è. Quindi il Nordic Clark funziona molto bene, chiaramente, per poteri che non richiedono effetti speciali, fondamentalmente. Eh, chiaramente funziona molto bene per storie, appunto, intimiste, per storie basate anche su um, livello street, piuttosto che su un, um, sul livello, di, appunto, di bassi poteri. Eh, co come si costruisce poi una scena? Eh, tendenzialmente, per esempio, i, i poteri, da un certo punto di vista, vengono, Raccontati, tirati in gioco e raccontati, ci faceva l'esempio di eh, appunto o delle frasi che vengono dette e che significano che quel potere è stato usato. Eh, ad esempio, eh, ti piaccio davvero, davvero tanto? Eh, piuttosto che dei gesti che fanno capire, ci raccontava di un mancare anche usava le emozioni, facendo su e giù, quindi da dando l'idea che in quel momento si stava amplificando l'emozione piuttosto che la stava smorzando. Eh, I giocatori che eh, vedono. O sentono questi gesti o queste parole, sanno che c'è un potere in gioco, i poteri passano automaticamente, per così dire, eh, però è il giocatore che li subisce che sceglie come eh, raccontarli. Perché, appunto, come ci diceva Alessandro, eh, il Nordic LARP è un invito. Quindi, da questo punto di vista non stiamo scatenando la nostra, la nostra scheda con un altro giocatore, lo stiamo invitando a costruire con noi una scena interessante. E le discipline da questo punto di vista, sono un pretesto e uno strumento per rendere più interessante, per rendere più particolare quella scena. Thank you, really, Johanna. Uh, we have a question from Alessandro. Uh, Serena, leggici la sua domanda. Ah, okay. yeah. poi vai Ale okay. yeah, Vai yeah, sotto. Ciao. Uh, hi, Johanna, I got it. So the, my, my question is, um, I was thinking while you were talking, uh, what about if in war of ages, there is also some narrative tools and if yes, what it is, I mean, something that the buyer can take to do their own experience design, you know, because I think it's interesting to use a book to transfer some design principles instead of say, this is your story, how you know you manage as a challenge i think as an author to transfer not only the mood but the moon and the tools you can use to recreate this and playing with your group yes it's there <laughs> here's the short answer uh slightly longer answer is that uh Slightly longer answer is that uh, we have like an uh, appendix at the end of the book, which is basically our attempt to distill the basic principle of like Nordic style design into 20 pages so that you get an idea of how to uh, how you kind of design the LARP if, if you want to use that that approach. But then also during the book, there's just like uh, for example, a whole bunch of just LARP templates in a sense like design templates Like here's an idea, here's like a framework you can just use to, to make a LARP. And there's a lot of these that are very inherent to the setting of Empire if you just look at it and they're very LARP ready. I mean, the Bruja bar, that's that's a LARP. <laughs> and, and the great thing about these is that they are really uh, approachable. And I think they are quite friendly towards, uh, like, like I think an experienced LARP designer can, can still use them and make, make fun LARPs that players can play. But also they are very great, good for people who are organizing their first vampire LARPs. Because, awesome. the set, because the setting supports them. The setting has so much stuff in there already. So then the LARP designer... Can uh trust in that and something something will already happen because of that. But uh I, I felt that it's better to spell those out and just flesh those out in the book so that so that we can say, okay, here is a template. This is a thing you can use. If you use this, the LARP should be like five hours long it should have this amount of players, then it works. Because uh, Because I think sometimes when you have the experience, and I think everybody who will read those templates, who has a lot of LARP design experience, will go like, ah, yeah, but this is obvious. But uh, maybe it's not only for them. Because <laughs> personally, <laughs> I, I would be it's, very... Uh, it's very useful. Um, no, cioè, io, um, Alessandro ha chiesto a Ioanna in che modo all'interno del manuale, e grazie al manuale, eh, i principi, un po' di design del Nordic Club vengono trasferiti. Chiaramente, il manuale non è soltanto una cosa che tu trovi lì e l'applichi, per il sicuramente dovrebbe essere un qualcosa che ti aiuta poi a uh, lavorare da solo, insomma, a costruire da solo le tue esperienze. E quindi, da questo punto di vista, è importante uh, che il manuale ti, ti trasferisca uh, gli strumenti con cui puoi costruire il tuo. In questo caso, il tuo Nordic Club. Uh, Ioann ci dice che, eh, appunto, c'è cioè chiaramente un appendice in cui viene spiegato in circa una ventina di pagine, poi principi, la filosofia dietro, l'organizzazione di Nordiclar, ma soprattutto, eh, al di là poi chiaramente intanto il regolamento che è impostato in quel modo, quindi insomma si spera che qualcosa lo assorbiamo mentre lo leggiamo, Tuttavia, eh, molto interessante, c'è un'intera appendice con... Ehm, una serie di scenari, quindi di situazioni tipiche del mondo dei vampiri, insomma, da Rave bruja piuttosto che altre situazioni, in cui eh, da cui possiamo partire per costruire il nostro LARP. Quindi una serie di situazioni eh, tipiche e eh, topiche, diciamo, del mondo dei vampiri, con suggerimenti su qual quale può essere il numero e il tipo di giocatori che servono per farlo funzionare. Le situazioni che possono mh, che possono accadere, e anche più o meno data media dell'ARP. Tra l'altro questo. Mh, è molto interessante perché, eh, anche nell'ottica di fare una campagna, ci permette comunque, eh, credo, di mantenere un po' questa filosofia un po' eh, basata sull'evento no? del Nordic Club. Le, il Nordic Club è basato sull'esplorazione delle situazioni, sull'esplorazione dei sentimenti, sull'esplorazione delle bestialità. Eh, fortunatamente i miei ospiti non, non parlano la nostra lingua, tranne Alessandro che magari imbacchetterà bacchetterà più tardi. però da questo punto di vista, se abbiamo una serie di situazioni tipiche del mondo di vampiri, possiamo effettivamente costruire una serie di di momenti in cui i nostri personaggi vanno mano a mano a scoprire e esplorare diversi aspetti della cronaca della città della storia dell'ambientazione eh, creando quindi anche una continuità ma allo stesso tempo focalizzando ogni esperienza e rendendola unica e interessante questo devo dire che è un, un aspetto davvero interessante di questo manuale che sono ancora più eh, interessato a vedere uh, thank you Anna really um, give us some uh, time frame before we shift with, uh, with Gaia so Uh when is the Kickstarter ending and when probably we will have the product delivered. Uh -huh. aha <laughs> We should have had uh Ryan on the call for, for <laughs> these questions. Um as I recall it was uh November 2022. Yeah. Okay. Um but You really need Ryan to confirm like this is what I remember. <laughs> okay. Abbiamo ancora un mese di tempo più o meno, uh, yeah. dovrebbe fare scalare proprio il 22 di novembre il uh, Kickstarter, quindi uh, tenete yeah. occhio, trovate appunto su Kickstarter Volo Regis. E vi proverò. Okay. Yeah. No, mm -hmm. I was saying, there should be probably um frequently asked questions in the Kickstarter yeah. if you want to check them out. Of course. Quindi tenete d'occhio la pagina di Kickstarter e anche le facche, perché poi lì uh, viene spiegato un po' tutto quello che ci possiamo aspettare, tutto quello che poi si aggiungerà mano a mano che vengono passati i vari stretch goal e poi come andrà a funzionare la parte successiva. Allora io passo la parola a Gaia. Thank you, Yohana, really for um, for your presence. I will hand the microphone to Gaia. Gaia è um, un'altra delle autrici del manuale, è anche una uh, moderatrice e narratrice su Seattle by Night, che uh, probabilmente il server Discord di gioco di, di gioco di role online dei cavampiri, Cava più grande attualmente in, um, in circolazione ed è anche italiana eh, Gaia sta seguendo uh, la parte di uh, World of Ages dedicata appunto al giocare online ed è anche molto attiva nel gioco online in generale quindi a lei chiederei proprio la sua prospettiva su come uh, l'ARP e online possono interagire e, um, e che cosa ci possiamo aspettare da questo punto di vista da uh, l'ibridazione tra il gioco di vivo e il digitale Ciao Gaia, grazie di essere qui. Ciao. Ciao, grazie. So I will answer first in English and then I will translate. Um, but yes, um, I actually have a very long background in online role-playing, which in Italy has quite a tradition. I'm not certain about other um places, but in Italy we used to have, we still have actually GDR online um, that hosted so many uh lands, so many places where uh people could gather in large very large numbers uh, to play online and that is i think the sort of setting the closest we have to um uh, live action role playing except it's in writing <laughs> yeah um and now um while i left uh land where there were for example dice balls and sheets with uh characteristics with scales uh there was also like the side of forum role playing that existed and in that setting uh we didn't have dice we didn't have character sheets we just have information about the character and backgrounds and that is very close to how nordic larp functions um and this translates very well to discord role playing and vampire masquerade role playing on discord for example um quindi quello che ho detto è che ho un background abbastanza lungo nel uh, gioco di ruolo online e che in Italia ha anche una storia abbastanza ricca. Uh, per esempio con gdronline.it, uh, questo portale che mette in lista tutti i giochi di ruolo che erano presenti come Land. E nelle Land c'erano le, uh, le schede personaggio, le skill e i, e i dadi. Ma dalla parte, per esempio, del senza, senza dadi, senza, senza skill, senza attributi, c'erano i forum, penso che ci siano ancora, non so quanto siano attivi al momento, però so che c'erano e ci sono, dove ogni personaggio aveva il suo background, aveva il suo uh, aspetto, però non c'erano dadi e non c'erano uh, quelli che nel World of Darkness sono gli storyteller. Certo. Si scriveva e si scrive uh, completamente fra uh, giocatori um uh, this works very well for discord and this is where nordic larp really comes into settings with a lot of players and um a lot of writers a lot of role players so, uh for example people uh can choose uh to lose a scene a scene because uh they think their character would uh, go through something interesting something uh, cool to write, something um, that really works for their character arc, so they choose to lose something. Uh, they want to take the punch. They want for Dominator to work. They want um, to resist the blood bond. And the other player says, okay, that, that sounds a very cool idea. And for that, they decide how to write their scene ahead of time. This is a very typical Nordic LARP um, ruler, or let's say um, something that really happens, that it's like one of the basic things, choosing how the scene goes ahead of time. And writing is very um, emotionally toxic, emotionally intensive. So um, the immersion that it brings to the player and the character is brought along by deciding sometimes how um a story can go without using dice without saying um uh, fate will decide how this goes no i decide how this goes because i think this is cool and i want to write it and even in games uh, where uh we use dice, for example in seattle by night um, we use storytellers and dice and character sheets as if it were a small table but um players can choose to lose it is an option you cannot choose to win in that case you need to throw the dice but you can choose to lose uh, and if you do you get to say yes you win this contest and we write this in this way this nordic larp and i think uh, a hybrid sort of online role playing that way can really help with uh creating immersion and creating um a safer role playing environment where people can um really immerse themselves in the story without concerning themselves about winning this like even if you throw dice you can be happy about losing the dice contest because it creates something interesting for you and for your character um quindi traducendo tutto questo lavoro um, quello che ho detto è che anche in um posti come Discord, server, dove ci sono tante persone, si può scegliere di implementare uh, delle convenzioni del Nordic LARP all'interno di un setting che altrimenti usa i dadi, usa le, le schede personaggio con tutte le varie convenzioni, insomma, le classiche skills, attributes, nel caso di uh, Vampire the Masquerade. E... Ad esempio, si può scegliere fra um, giocatori, anche per esempio se non c'è uno storyteller in quel momento presente, perché sono tantissime persone. Ad esempio, al alcune volte abbiamo dieci scene che vanno avanti allo stesso momento. E sì. non è possibile sì. <ride> avere, <ride> avere degli storyteller attivi sempre che leggono tutto, perché sono post, quindi certo. è, tanta, è tanta cosa da leggere. Um, I giocatori possono decidere di perdere un conflitto io posso decidere, ok, tu che sei, uh, che hai un blood bond, scusatemi in italiano, non so come si dice. Legame di sangue. Um, esatto, sì, io gioco quasi sempre in inglese, quindi purtroppo le, le parole italiane mi sfuggono. Um, C'è un legame di sangue, io decido, ok, tu vuoi resistere al mio legame di sangue, te lo permetto perché per me e per te è interessante che tu ci riesca e che io perda questo conflitto. Quindi voglio vedere che cosa succede per il mio personaggio. Questa cosa può essere negoziata anche ehm, nei giochi di ruolo scritti, quindi nei giochi di ruolo online. Certo. E, e queste sono tutte convenzioni del Nord e Clark. Possono, sono molto interessanti per uh, i giochi ibridi, perché per hai situazioni ibride, diciamo, in cui anche se tu hai la possibilità di tirare i radio, decidi di non farlo. Mm -hmm. e, um, e questo soprattutto per il fatto che anche scrivere è uh, un'attività diciamo, sia difficile perché ti prende tempo, ma anche um, emozionalmente, uh, emotivamente uh, importante, che richiede attenzione. E quindi è piacevole, in certi casi, avere la possibilità di, uh, diciamo, di organizzare come la tua scena va a finire, prima del tempo, e avere anche, diciamo, um, il consenso da tutti i giocatori, nel caso di situazioni particolarmente complicate. Quindi, certo. per esempio, un, uh, un potere di Dominate uh, ad alti livelli che uh, toglierebbe diciamo, la capacità all'altro di reagire in qualunque maniera. E fra tu, fra tu e l'altro giocatore dici ok, ti, la, ti permetto di fare questo potere, vediamo che cosa succede nella mia scena se io sono costretto a fare qualcosa. E queste sono tutte cose che vengono uh, usate spesso e volentieri nel Nordic LARP che quindi può insegnare molto al, al gioco di ruolo online. Interessante, davvero affascinante. Ehm, quanti giocatori sono attivi su Seattle by Night? Abbiamo, diciamo, una media di da 120 a 150 a settimana. Wow, tanti, <ride> da, tanti davvero, fantastico. Yeah, ehm, um... co come, come gestite una cronaca online? In che modo, appunto, va ben, al di là insomma, di quello che può essere la, immagino, il trovarsi tra giocatori e chattare, però come, come organizzate avvenimenti, scene, come si gestiscono um, anche i giocatori? Perché chiaramente mi dicevi che moderare comunque tutto quello che succede chiaramente è chiaramente impossibile, quindi come, qual è sì. il flusso un po' di una prova online, diciamo? uh, Quello come noi lo facciamo, il nostro metodo, è avere degli storyteller dedicati a, diciamo seguire le scene che succedono quindi se due personaggi stanno parlando fra di loro non c'è bisogno che uno storyteller arrivi e ti dica certo. qualcosa però se per esempio succede un messy critical um, allora il giocatore può venire in un channel specifico e chiedere questo è successo, dateci una mano a continuare questa scena uno storyteller entra in gioco e dà un risultato o uno spunto per questo messy critical e quindi oh. la scena può andare avanti e um, Molto del lavoro, tra virgolette, è lasciato nelle mani dei giocatori, quindi possono fare quello che vogliono entro i limiti di, diciamo, le cose che hanno un senso, non potete mettere delle bombe nella... dal nulla, ecco, le, <ride> le bombe nell'Elysium dal niente, questo no, okay, dateci un attimo di, um, di che cosa, di, di logica in quello che sta succedendo. E Altrimenti abbiamo gli eventi, appunto, Facciamo eventi settimanali dove, uh, per esempio, a corte, Elysium, un evento può essere quello, altrimenti um, abbiamo recentemente ad esempio, uh, fatto uccidere il primo Gemma Cavian dalla se seconda inquisizione e um, alcuni giocatori si sono messi insieme per cercare di, sc di scoprire che cosa è successo. E um, In certi casi uh, mettiamo su delle campagne, um, diciamo, a... a Numero limitato, che è come se fossero dei piccoli tavoli, insomma, di classico sì, gioco sì. di ruolo, per esempio quattro persone vengono messe insieme, succede questo, loro seguono questa storia da soli e poi finisce, e possono rientrare nel gioco più ampio del, del resto del server. Interessantissimo, interessantissimo. E quindi mi sembra di capire che comunque eh, c'è l'intenzione e anche il materiale per cui questo tipo di modalità eh, di gioco, anche ibrida, verrà sempre più, insomma, supportato anche come modalità di gioco, chiaramente, insomma, è anche un po' il... Sì, io il spero di sì, perché... Sì, spero di sì, perché è molto, diciamo, semplice da, da implementare. Cioè, non è una cosa difficile. Se due persone decidono, non usiamo i dadi per questa scena, eh, non è... Non è una cosa in cui servono le regole particolari, ecco, insomma, certo. se può essere semplicemente fatto, basta che la moderazione lo permetta, ovviamente. Certo. Ultima domanda, come ti sei invece approcciata tu al mondo di Nordic Clark, come, come lo hai scoperto e come, eh, beh, adesso questo così giusto un po' di sano campanilismo, siamo sempre fieri di vedere dei game designer e dei narratori italiani che eh, si uniscono a, a realtà di gioco internazionali, mm -hmm. quindi come sei poi entrata nel team della By Night e, e, di, questa, e allora... di questa avventura, diciamo? Sì, allora in realtà uh, sono entrata attraverso Seattle By Night, proprio perché da lì... Um, sono passata al server ufficiale di World of Darkness, dove uh, sono una moderatrice e um, dal sì, server ufficiale poi sono passata al server di Binance Studios, dove ho prima fatto da moderatrice e poi uh, mi sono mossa ai loro server loro, che sono quelli che uh, usano, hanno usato in questo periodo di pandemia per portare avanti il loro Mind's Eye Theater e lì gli ho, ho dato un aiuto insomma a all'organizzazione del server, insomma, comunque con l'esperienza che avevo tramite Seattle by Night. E in questo modo, niente, sono entrata nel, diciamo, nel radar del, dei by Night Studios, che poi mi hanno molto gentilmente eh, invitata a, a scrivere questa parte del libro per, per la parte del gioco di ruolo online. E um, la cosa interessante in realtà è che molte persone con cui ho giocato e gioco regolarmente e con cui, per cui faccio la storyteller, usano queste convenzioni del Lord e Clark senza giocare al Lord e Clark, senza sapere cioè. che queste lo sono. Cioè, fanno queste cose, decidono um, queste cose sul consent, oppure sul... Um, senza le, il gioco, il tiro di dadi, queste cose del genere, senza essere a coscienza del fatto che sono i pilastri al Lord e Clark. Quindi è... diciamo... Molto interessante vedere che queste cose possono essere applicate ad altri campi senza neanche sapere da dove vengono. Beh, quindi, tra l'altro, poi Vorovegi si è sui giocatori anche come per dire un modo per estendere ulteriormente questa loro esperienza e nuovi strumenti con cui rendere ancora più narrativamente immersiva e soddisfacente la loro esperienza. Fantastico. Ci sono altre domande? No, dalla chat non abbiamo nessuna. Ok, perfetto. Eh, bene, eh, io direi allora che ehm, I can thank you all my guests, eh, vi ringrazio tutti quanti e ringrazio Alessandro Tuale vuoi fare qualche altra domanda? No, no, siamo, siamo nei tempi Perfetto, perfetto. Benissimo. Uh, thank you to everyone, thank you to our friends at Binance Studios, uh, grazie ai nostri amici di Binance Studios. Ricordatevi su Kickstarter fino al 22 novembre World of Ages, il nuovo manuale che porterà il l'ARP nel mondo di Vampiri da Mascoid, quinta edizione. Uh, thank you Ioanna, thank you Gaia. Thank you Alessandro, thank you Ryan che ha dovuto lasciarci, ma è stato gentilissimo così raggiungerci. Eh, grazie a tutti voi che ci avete seguito stasera e ci seguirete nei prossimi giorni rivedendo la puntata registrata. Ricordate che sarà disponibile chiaramente sul nostro canale Twitch e poi anche sul nostro canale YouTube. Eh, io ringrazio tutti voi, il pubblico di Vampire Telling. Vi do appuntamento al prossimo nostra prossima puntata che sarà verso la fine di novembre. E, vi Svederemo poi nel corso del mese l'argomento, ne abbiamo alcuni che stanno bollendo in pentola. E come sempre, lunga nota a tutti voi e grazie. Ciao a tutti!